È il momento di presentarsi, io sono Maurizio De Lucchi, in questo ambito mi presento come un allenatore, io alleno le persone al cambiamento, eh, ho competenze in, nelle due realtà opposte, nell'essere e nell'avere, nell'avere per consegnato marketing tantissimi anni, più di 650 corsi eh, nel settore del benessere, sia personal branding, comunicazione, ma anche un'esperienza importante nel campo del fitness perché ho insegnato fitness con i franchising in beauty fit, 12 anni di spinning, 5 anni di power strike, danze sportive per più di 15 anni. Però c'è anche tutta la parte emozionale e anche spirituale che mi viene da altre esperienze molto importanti che mi sto raccontando, quindi eccomi qua.